La ricerca per agente che si effettua in MOTLINE permette di visualizzare una scheda identificativa e sintetica di ciascuna sostanza chimica presente in banca dati. Dal menu principale possiamo selezionare ricerca per agente e si aprono diverse opzioni di ricerca. Il modo più facile e immediato per cercare una sostanza è ovviamente mediante la lettera iniziale del nome della sostanza. Facciamo un esempio concreto. Ci poniamo l'obiettivo di avere notizie sul benzene. Pertanto possiamo selezionare la lettera B e si aprirà l'elenco di tutte le sostanze presenti in MADLINE con la medesima iniziale, tra cui vedete visualizzato il benzene. Possiamo conoscere uno dei sinonimi del benzene. Molte sostanze chimiche hanno dei nomi mh, commerciali o dei nomi di uso comune. Supponiamo di sapere che uno dei sinonimi è il benzolo. Questa ricerca può essere fatta mediante la stringa denominazione dell'agente digitando direttamente benzolo e si apriranno tutte le parole che hanno questo sinonimo, tra cui sicuramente il benzene. Un'altra opzione di ricerca un'identificazione più precisa e puntuale che è quella del numero CAS o del numero Enex. Il numero CAS è il numero è il chemi fornito dal Chemical Abstract Service ed è un numero univoco per ciascuna sostanza chimica sintetizzata sul pianeta. In questo caso per quanto riguarda il benzene il numero CAS è 71-43-2. Avviando la ricerca si aprirà la scheda benzene. Altrimenti, non conoscendo il numero CAS, ma conoscendo il numero Enex che fa riferimento all'inventario delle sostanze chimiche della comunità europea a carattere commerciale, che è stato creato tra il 1971 e il 1981, possiamo inserirlo. In questo caso il numero Enex del benzene è il 200-753-7. E anche qui si aprirà la scheda del benzene. Un'ulteriore possibilità è effettuare dei filtri, ovvero selezionare all'interno della banca dati in Matline le categorie di sostanze aventi certe caratteristiche. Esempio, la classe IARC attribuita dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. In questo caso io sono interessata a conoscere le sostanze a cui è stata attribuita la classe 1, cioè cancerogeni certi per l'uomo. Avviando la ricerca otterremo l'elenco di tutte le sostanze in classe 1, tra cui il benzene, un'ulteriore possibilità di filtro e quella che fa riferimento al regolamento europeo CLP 1272 del 2008, il regolamento relativo alla classificazione, all'imballaggio e etichettatura di sostanze pericolose. Eh, sono interessata, ad esempio, a conoscere le sostanze con indicazione categoria di pericolo AspTox 1 a cui fa riferimento l'indicazione di pericolo H304. E anche in questo caso avviando la ricerca avremo l'elenco delle sostanze con queste caratteristiche, tra cui il benzene. Infine un'altra possibilità di ricerca è quella che fa riferimento al regolamento europeo REACH. Abbiamo le tre, eh, i tre legati principali, i tre elenchi principali che fanno riferimento a REACH che sono la candidate list, l'allegato 14 e l'allegato 17. Ad esempio in questo caso voglio sapere l'elenco delle sostanze MADLINE, presenti nel legato 17 relativo alla restrizione delle sostanze per determinate categorie d'uso. Anche in questo caso si aprirà l'elenco di tutte le sostanze ed in particolare la scheda che interessava a noi, quella del benzene. Visualizzando la scheda possiamo appunto vedere la denominazione chimica, i sinonimi, la formula bruta, la famiglia chimica di composti, in questo caso gli idrocarburi aromatici, i codici CAS e DENEX, di cui abbiamo fatto menzione prima, la classe IARC, la classificazione di etichettatura eh, attribuita dal CLP, la vecchia classificazione CE, sempre relativa all'imballaggio e etichettatura, il regolamento RICI, in questo caso eh, selezionando la parola restrizioni o autorizzazioni restrizioni, si aprirà la scheda relativa agli usi per cui la sostanza è soggetta a restrizione. Se invece vediamo la sezione ehm, legata agli organi bersaglio, in questo caso potremo approfondire la ricerca selezionando leucemia o linfoma non-Hotkins, che sono i, le tipologie di, ehm, di cancerogenità di questa sostanza. Esempio, selezionando la, leucemia potremmo poi andare a cercare tutti gli agenti la cui, eh, a cui è certa l'associazione la, verso la leucemia, oppure attraverso la ricerca-lavorazione e si apriranno tutte le lavorazioni a cui è stata attribuita la possibilità di eh, portare a leucemia. Nelle altre, negli altri filmati potrete trovare le altre tipologie di ricerca per lavorazioni, organo bersaglio o di tele.